1999, muore de Dejotti. 1984, la tragedia di Bhopal. 1967, città del capo. Christian Barnard esegue il primo trapianto di cuore. Commenta il fatto del giorno Roberto Papetti, direttore del Gazzettino. Oggi parliamo della nascita di una delle più famose squadre di calcio italiane, il Torino.